Sì, sì, scrivono. Sì, sì. Forse, torno a vediamo come va a Dai. Ci siamo? Aspettiamo, qualcuno arriva? Ciao Mattias, ciao. Ciao. Aspettiamo che arrivi qualcuno in più. Sì. Oggi finalmente si cucina. Non si impasta, ma si cucina. Finalmente. Cosa ci prepari oggi? i paccheri, ho cucinato i paccheri con gli asparagi, la robiola e i pistacchi, buonissimo, gnam gnam. possiamo iniziare? Buongiorno ai presenti, buongiorno a tutti, ciao da me e dal regista Raffaele, ciao Pino, ciao Pino, possiamo iniziare da? Ah. allora facciamo un elenco breve degli ingredienti che come vedrete non sono tantissimi sono pochi e poi iniziamo a cucinare andiamo? Okay. si sì, inizio con gli ingredienti ok allora gli ingredienti sono la cipolla in questo caso per due persone ho preso uno scalogno piccolino però potete utilizzare la cipolla tranquillamente gli asparagi le, le dosi le trovate nel link quindi asparagi poi io avevo dei piselli e aggiungerò anche dei piselli la robiola che è qui e i pistacchi leggermente sbollentati per togliergli la pellicina che poi andremo a, a tritare ok? iniziamo allora, qui c'è la padella aggiungiamo l'olio io ho messo già la padella a riscaldare così da non dover aspettare troppo tempo la cipolla e facciamo iniziare la rosolatura che deve essere leggerissima e delicatissima così la cipolla non brucia e non dà un brutto sapore alla nostra pasta Ora, qui abbiamo gli asparagi Vieni questi io li ho già tagliuzzati questi invece li ho lasciati così per farvi vedere allora questo è l'asparago così come l'ho comprato come si fa a capire da che parte dobbiamo tagliarlo qual è la parte da buttare qual è la parte da, da usare si prende l'asparago dalle due estremità, si fa così, la parte da cui si spezza, questa è la parte che dobbiamo utilizzare e questa è la parte che non dobbiamo buttare, ma che possiamo utilizzare per insaporire i brodi, per farne una crema, per metterla nell'acqua di cottura del risotto, eh, del brodo del risotto, quindi non si butta, lo conserviamo e lo metto qui. Anzi, lo metto qui. La cipolla inizia a sfrigolare. Qua si sono già stati tagliati, ora io li ho già tagliati però vi faccio vedere come tagliarli, allora gli asparagi si possono tagliare, prendo quelli più grandi così è più facile da vedere, Se vuoi venire da questa parte o si vede? ok, si possono tagliare o a rondelle quindi così, lasciamo la punta intera perché essendo la parte più tenera ha bisogno di meno, di meno cottura e quindi la aggiungeremo dopo e quindi a rondelle così questa è la punta oppure a becco di flauto cioè così il coltello ha deciso che non deve tagliare però ve lo faccio vedere così Questo è il taglio a becco di flauto, ne faccio un altro di flauto, sì. magari uso uno più grande prendete la sparago e col coltello andate così, oppure mettete la sparago di sbieco. qui la cipolla comincia a rosolare, che cosa faccio io per non farla andare troppo forte? Qui ho l'acqua di cottura della pasta, ne aggiungo un goccetto, così invece di soffriggere la cipolla si stufa, tra un po' aggiungerò gli asparagi allora vi faccio vedere la, il taglio a becco di flauto così si è visto? ok e lascio la punta ora li facciamo tutti così li aggiungiamo adesso al nostro sugo Ok, fatti. Ora le punte le lasciamo da parte e i gambi li andiamo ad aggiungere al soffitto di cipolla. Così. Questi erano asparagi coltivati. Sì, sì, questi erano asparagi. Se fossero quelli selvatici Lo stesso. Vanno svolentati? No, no, no. Ma oh, sono svolentati. più teneri? No, non serve perché la cottura la facciamo tutta nella padella. Ora, io qui vanno tagliati ugualmente come fatto prima sì però essendo sottili sottili quelli veramente si spezzano proprio anche con le mani non c'è bisogno di un coltello quasi sì. ora io per cuocere più velocemente gli asparagi cosa faccio aggiungo già il sale così facciamo uscire i liquidi di vegetazione e gli asparagi si cuociono subito quindi sale pepe abbondante e acqua di cottura della pasta. E lo allora facciamo andare. Quindi non si sbollentano gli asparagi, no. si mettono direttamente si mettono... in padella. Sì, direttamente in padella. Se aggiunge si e... aggiunge l'acqua e si fanno cuocere in padella. Infatti, per cuocere gli asparagi dobbiamo per forza aggiungere l'acqua, altrimenti l'asparago non ti darà nessun sapore se tu lo soffriggerai solamente. È l'acqua che fa fuoriuscire gli odori, gli umori, i sapori dell'asparago ok, ora questo comincia ad andare ok Carmela sta telefonando deve aspettare ok, allora c'è qualche domanda se no io nel frattempo vado avanti sì, Rosa usa, usa gli asparagi bianchi di Bassano Eh sì, perché lei sta passando del Grappa ma qui non ci sono quegli asparagi sì. quelli sono bianchi perché quando vengono coltivati non, non viene permesso di uscire dal terreno e quindi non, non avviene la, la fotosintesi clorofigliana e quindi rimangono bianchi perché vengono coperti dalla terra e Molto. sono tenerissimi, sì, sono buonissimi sì. qui, lo facciamo, quindi... qui lo facciamo con i finocchi per rimanere bianchi sì. coperti dalla terra Qui non non sì, ci sono poco come... asparagi allora facciamo andare bene a qua, in cottura degli asparagi io sì. nel frattempo che faccio trito i pistacchi che sono stati leggermente sbollentati cioè nemmeno sbollentati ho preso l'acqua dove dovevo bollire la pasta e l'ho aggiunta al, ai pistacchi qui nella ciotolina e poi con le mani ho tolto la pellicina quindi tutto qui niente di eccezionale non dovete mettere un altro pentolino per sbollentare gli asparagi, per sbollentare i pistacchi col coltello andate a tritarli grossolanamente non devono essere una poltiglia ma semplicemente tritati così al posto dei pistacchi si possono usare le noci Sì, anche le mandorle le mandorle ottime se usate le mandorle Uh, schilettate tostatele leggermente così sono più profumate la ricetta dove troviamo nel link sul, sul post, nel post cliccate trovate le dosi ok come vedete le preparazioni un altro poco e basta Fatto. anche questi sono pronti per essere messi poi alla fine aggiungiamo ancora un po' di acqua di cottura della pasta perché è evaporata ora se c'è qualche domanda io rispondo così nel frattempo cuoce la pasta io proprio alla fine della cottura degli asparagi aggiungerò anche i piselli che ne avevo di bellissimi e quindi ho voluto utilizzarli. Erano belli piccoli piccoli. Le punte quando le aggiungeremo, proprio quando in d'arrivo prima di calare la pasta per mantecarla, aggiungiamo le punte degli asparagi che sono tenerissime e quindi avranno una cottura brevissima. Nemi. Sì. Il video il video che noi abbiamo realizzato li trovate tutti sul mio canale youtube cucina come graziella mi raccomando iscrivetevi così diamo vita pure al canale youtube l'altro uno le video ricette sì lì ci sono le video ricette qui ci siamo quasi nel frattempo io voglio salutare due ragazze speciali che sono marita e linda sono le nipoti sono le nostre nipoti che sono fanno le infermiere Almiulli e si trovano proprio nel reparto Covid. Quindi le salutiamo calorosamente tutti quanti. Ciao Marita e ciao Linda, un abbraccio grande, siete veramente delle ragazze splendide, splendide, splendide. splendide Un bacio grande. Ciao. Poi di Qui ci siamo quasi perché gli asparagi, come aveste visto, erano piccolini. Come capiamo che sono cotti, quando infilzandoli sono morbidi. Io aggiungo ancora l'acqua di cottura. Come vedete, non lo so se si vede dal video abbastanza bene. L'acqua di la, il sughino degli asparagi è già bello denso perché perché sto usando l'acqua di cottura della pasta che è ricca di amido. Infatti, molti di voi dicono: ma perché quando noi cuciniamo la pasta a casa? è diversa dalla pasta che noi mangiamo al ristorante qual è l'ingrediente segreto? l'ingrediente segreto è solo semplicemente uno l'acqua di cottura della pasta se voi fate una pasta in padella um, alzate la pasta qualche minuto prima e poi la continuate a cuocere in padella aggiungendo l'acqua di cottura della pasta e questo vi permetterà di avere un sugo perfetto ora nel frattempo che noi aspettiamo io il formato della pasta oltre paccheri. oltre paccheri che formato ah, possiamo che usare voi potete utilizzare la calamarata i fusilli una pasta che accoglie bene il sugo anche una pasta fresca soprattutto la pasta fresca però anche la pasta secca che ne so i rigatoni quello che preferite largo voi. formato eh? la, largo for a largo formato allora. Formato. Il formato, formato eh, sì, grande, pasta grande. Ah, formato, sì, no, ma anche le penne, la pasta che volete voi! È il grande formato è formato largo, non certo la, la pastina, eh? No, sai, cioè, la certo pasta, quello, la non stiamo parlando di pastina. Che c'entra la pastina, no? no. Invece per il formaggio oltre alla sì. sì. robiola, sì, sì, sì. Allora, oltre alla robiola, ma io ve la consiglio perché è quella che ha il sapore più delicato, che si sposa benissimo con gli asparagi. Io ora ne prendo un po' e la vado a stemperare con un po' di acqua di cottura nel frattempo oltre alla nuviola potete utilizzare la filadelfia che ne so, il gorgonzola il cano sciodoro non so nemmeno se lo posso dire questa cosa qui ma ormai l'ho detta poi che più possiamo utilizzare i formaggi morbidi che si sciolgano mm. cioè, formaggi, formaggi freschi si, sì, freschi Robiola. Ma secondo i vostri i gusti. Sì, sempre secondo i vostri sì, gusti. Si possono sì. sì. Aggiungo un po' d'acqua di cottura alla robiola. Ovviamente la pasta la avevi cotta prima per sì, usare. Sì, sì, sì. eh? usare l'acqua di cottura. Eh, eh sì, la, eh, la pasta io ce l'ho già cotta, ma voi naturalmente potete procedere contemporaneamente. Per esempio i paccheri che ho utilizzato oggi. Hanno, solamente, hanno 13 minuti di cottura nel frattempo che la pasta cuoce voi potete fare il sugo tranquillamente se ci ricordi cosa stai preparando per le nuove arrivate Sì, sto preparando dei paccheri con asparagi roviola e pistacchi ecco. mettendo un po d'acqua di cottura della pasta nella robiola. Ho creato una crema che andrà a mantecare dopo la pasta. Penso che sia chiaro, giusto? È vero? Giusto? No, vero. no qui ci siamo quasi. È giusto, è giusto. Eh? Certo che è giusto. No, voglio dire, è vero, sono stata chiara. La pasta, gli asparagi sono quasi cotti. questo l'ho tritata. Ci dovremmo essere. Adesso aggiungo i piselli. Potete anche non aggiungerli, io li sto aggiungendo perché ce li avevo e li voglio utilizzare. Piselli freschi? Sì, freschissimi, sono i piselli, non sono congelati. Piselli di campagna. Aggiungo sempre l'acqua di cottura della pasta e procedo. Ora ditemi voi se volete sapere qualcosa e io vi rispondo. Nel frattempo che cuoce il sugo, che cuociono le verdure. Sì. Ci fai vedere la pasta che avevi già Sì. Oh. No, se no non capivano da dove è, avevi la cottura da dove veniva. Questa l'ho cotta già. L'ho già stata cotta prima. 5 minuti fa, perché non potevo avere due fornelli. Quindi questi sono paccheri semplicissimi cotti, li ho, ho tirati 3 minuti prima della fine della cottura, quindi da 13 minuti previsti, 10 9 10 minuti li ho già alzati. E li lascio cioè sono al dente? Sì, sono molto al dente. Se voi volete fare la pasta bella amalgamata, ben mantecata, toglietela al dente e, pro, e, e uh, terminate la cottura in padella. Eh sì. Quindi la pasta sì. al dente perché sì. poi la cottura verrà... Termina in padella, sempre aggiungendo l'acqua di cottura della pasta. E si saporisce con Si saporisce sì, con mano e prende no, tutto, tutti gli umori e so, sapori del sugo adesso aggiungo le punte perché ci siamo quasi io non cuocerò tantissimo nei piselli e nelle punte degli asparagi perché voglio che rimangano croccanti quindi sta questa cosa qui sta anche al vostro gusto siccome i piselli sono freschissimi e anche gli asparagi sono freschissimi voglio mantenere tutte le proprietà organolettiche Perfetto, dimmi. Stamattina alle 5 le sono andata a raccogliere sì, direttamente sì, sì. con le mie mani. Certo. <ride> no, no. c'è l'orticello. Sì. Gli asparagi. No, I piselli. An ah, dei piselli. E eh, ho visto, ma quelli selvatici no, non c'erano. No, quelli selvatici no, bisogna andare a raccoglierli. In questo momento noi non possiamo andare. Allora se tu li prendi qui, io faccio un po' di ordine. Che non si capisce niente riprendi il sugo un attimo solo ti aspettiamo carmela sono un attimo in diretta ti rispondo ti, ti richiamo io ok si sì. ciao ciao ciao ha allora, chiamato già dieci volte come viene chiamata quale cosa questo con quello che ha in pentola come viene chiamata no questo che ho in pentola come viene chiamato sì, sì, condimento condimento no no no no. No, non è salsa, no no no no no io dico sughino perché eh sì, però sì. è un condimento condimento sì sì sì sì ora vediamo se gli asparagi sono cotti lo facciamo con una forchetta come vedete come vediamo sono cotti è cotto sì ok quindi fra qualche minuto se ne volete un po' Adesso vi farei esagerare prenderlo. tutti io Aggiungo ancora un po' di acqua di cottura Naturalmente L'acqua di cottura della pasta È già salata Quindi non aggiungete altro sale Dopo al condimento Perché già siamo a posto Ho Aggiunto io prima un po' di sale agli asparagi I non serve perché c'era l'acqua di cottura Della pasta quindi ci siamo Ora Sta al massimo Aspettiamo qualche minuto e io vado ad aggiungere la pasta, dimmi se c'è qualche domanda così nel frattempo non rispondo. Il link è nel post. Sì, vedi? Manda al sito dove trovate le dosi: sì. gli ingredienti e la eh, preparazione. per farla. L'unica differenza tra questo che ho fatto oggi e quello che è nel link è che ho aggiunto i piselli freschi, freschi. di campagna. Sì, non esistono i piselli di mare. Sì. Nient'altro? Vado. Pizzare di terra. Aggiungo? Aggiungo la pasta. E vado a mantecarla. Così. Naturalmente mi servirà dell'acqua di cottura. Aspetta, però, non posso aggiungere tutta. Mi sembrava tanta, ma invece no, il condimento è sufficiente per tutta la pasta. sempre l'acqua di cottura così e la facciamo andare qualche minuto così assorbe bene il sacco del, del condimento e ci siamo quasi dimmi se si possono mettere le sedi sui gelati sì, naturalmente se li mettete su gelati metteteli qualche minuto prima rispetto a quando li ho messi io. Ok? Ok, ci siamo. Adesso fra qualche secondo aggiungo la crema di, di robiola e poi alla fine vado ad aggiungere i pistacchi tritati. Voglio togliere qualcosa così semplice che mi seguiate quindi i nostri paccoli continuano sì. la, la cottura in sì, padella. si terminano la cottura in padella per i minuti mancanti rispetto a quelli scritti sulla busta. Naturalmente voi assaggiate, è sempre una questione di gusti. Se vi piace la pasta più ardente, la terrete di meno. Se vi piace la pasta più cotta la terrete di più. Allora, è normale che sia così sono gusti soggettivi sì, queste cose nessuno vi può comandare per quanto tempo dovete tenere a cuocere la pasta perché sono cose vostre ora, qui ci siamo quasi sì dimmi tu dimmi tu procedi? posso procedere? sì aggiungo la crema di nobiola che ho stemperato prima con l'acqua di cottura della pasta. Mi piace tutto così. L'aggiungo adesso. Se sarà necessario aggiungerò, aggiungerò ancora acqua di cottura. Come vedete l'ingrediente principale più importante è proprio l'acqua di cottura della pasta. Vieni a far vedere, per favore. Allora, adesso vediamo un sugo slegato. Fra qualche minuto si addenserà grazie all'amido e grazie al fatto che evaporerà l'acqua e avremo un bel sughino. qualcuno che chiede di riso patate e cozza Sì, lo faremo presto ah, magari in diretta è un po difficile perché vi potrei far vedere solamente la preparazione e poi per la cottura vi dovrei far vedere la foto finale magari facciamo un video vediamo la settimana prossima se riusciamo a realizzare questo video di riso patate e cozza dove lo troviamo questo video? Questo video al termine lo troverete sul mio canale YouTube, Cucina con me Graziella. Iscrivetevi, mi raccomando, invitate amici e parenti a iscriversi. Non costa nulla? No, non costa nulla, è gratis. Io ho stemperato anche l'altra roviola perché ho visto che era un po' poca. La vado ad aggiungere giusto alla fine per dare un po' di freschezza. Quindi abbiamo messo tutto il panetto della robiola. Mi sembrava tanta, invece non lo era. Eccolo qua. Il regista l'acquolina, vero? Beato chi la mangerà? Chi la mangerà? Noi. togliamo tutto quello che non ci serve più togliamo anche l'acqua di cottura che ormai non ci serve qui alla fine aggiungeremo un po' di pepe olio giusto un giro così alla fine ci dovremmo essere Eh sì, la fiamma non si vede, eh è sì. una piastra elettrica. È Questa è una piastra elettrica, quindi non potete vedere la fiamma. Motivi... Comunque, su 4 di potenza sta a 3. Quindi il fuoco è bello alto, non tenete il fuoco basso, sennò non... l'amido della pasta nemmeno fuoriesce. È eh sì, una piastra elettrica per motivi di sicurezza. Ok, ci siamo quasi. Adesso andiamo a impiattare, io aggiungo i pistacchi, tu fai vedere questa qui che è già bella da vedere e io vado a prendere come si vede in cottura eccola qui adesso la dobbiamo impiattare io aggiungo un po' di pistacchi già adesso e già ha un aspetto bellissimo ancora un bel piatto, un bel piatto. del pepe un piatto dai, non è solo bello ma è proprio buonissimo ed è pronto adesso andiamo ad impiattare ok io spengo e impiatto un po di vento naturalmente fatto in diretta non è la stessa cosa che fatto con calma puliamo bene il piatto non c'è il, eh, il montaggio non c'è il montaggio non c'è tutto fatto espresso eh, di qua si vede la bravura eh. il montaggio che vuoi mettiamo fare. ancora dei pistacchi qui continua ad andare perché la piastra è calda non voglio che si bruci la pasta tutto laio. Nel frattempo, alla fine aggiungiamo ancora un po' di condimento così. Il piatto è pronto. Se vi piace, a me piace tanto, quindi aggiungo il pepe. E ci siamo. Il piatto è servito. Il piatto è pronto. Lo abbasso, si vede bene? Spero di sì. Aspettate. Io questi pistacchi li aggiungo la pasta. Questo è un piatto di tua invenzione? Sì. Quindi questo è... Sì, sì. Lo... Qua ci sono i diritti. Eh? <ride> certo, è di tua invenzione. Ora io... È di E già ora di pranzo faccio una cosa. Lo faccio per voi, mi lo sacrifico. abbiamo assistito io. a un piatto inventato in sì. diretta. Mi sacrifico io per voi che cosa cioè, faccio? C'è copyright. Assaggio per vedere quanto è buona. Che dite voi? Lo faccio? Non scottare No, assaggio, poi vi dico io se è buono o no. È buono. Sì, sì. È molto buono. Il piatto fresco, primavera e È buonissimo. Piatto primavera, come lo chiamiamo sì. questo piatto? È piatto primavera, già si vede dal colore. Come lo chiamiamo? Se volete potete aggiungere anche una foglia di basilico così. Visto che è tutto verde ci siamo piatto primavera piatto primavera si sì. quindi nel frattempo sì. la pasta continua a cuocere fai vedere ah, il fa... pacco di Ridraziella sì allora, guardate questa è la pasta che sta continuando a cuocere nella padella perché la piastra essendo calda continua a cuocere, guardate, già è più cremosa è buonissima. Non lo dico perché l'ho fatta io, ma vi assicuro che è buonissima. Ok, allora il piatto è pronto. Buon appetito a tutti, penso che non ci siano domande perché se no già me le avresti fatte giusto? Sì. Eh? Quindi? Quindi, questo è il nostro piatto realizzato oggi paccheri, paccheri con asparagi. Packer di graziella con asparagi piselli ropiola e pistacchi Salut Vi salutiamo a tutti ricordandovi Ricordandovi sempre di, di iscrivervi di al mio canale youtube cucina come graziella e di invitare anche i vostri amici a farlo il link della ricetta è nel post sopra la diretta Se vi è piaciuta questa Ricetta condividetela sui vostri profili così magari oh, la nostra famiglia. Tutto ok. Sì. Datele un nome a sì, questo sì, piatto? Sì, date voi un nome a questo piatto se vi è piaciuto. Quello il, il migliore. Sì, certo. quello che avrà più like. Mm. Diventerà il titolo. Abbiamo di questo, assistito evidente. a un, a un di un piatto. Bisogna solo darle un nome. Ok. okay. Buon, buon pranzo a tutti, alla prossima, alla prossima. Ciao. ciao, ciao Mattias, ciao a zia, ciao a tutti, buon appetito ciao.